Uh, allora, buonasera a tutti. Eh, sono molto contento che ci siate a gremire la, la, la sala perché per me è un onore e un piacere presentare eh, Andrea e il suo ultimo bellissimo libro che io ho avuto, come dire, il privilegio di leggere un po' mentre stavi facendolo e, e quindi ho visto anche, come dire, un cantiere che è anche un tema del, del, del libro in, in corso d'opera e beh, Andrea lo conosciamo, io lo conosco da quando abbiamo cominciato Credo a scrivere. che qua mi conoscano praticamente tutti. Penso di sì, È Andrea Canobbio di Torino. <ride> <coughs> Lo conosco da quando entrambi abbiamo fatto il primo libro, perché, anzi ci siamo conosciuti perché siamo andati a presentarlo a, a, Ivrea. a, a, a Osta. Se è passato a prendermi a Ivrea siamo andati a Osta. E quindi adesso dopo lunghi anni siamo di nuovo qua e, e io sono felice perché questo libro è meraviglioso, io lo trovo una cosa di, di, di qualità altissima nel senso che la scrittura di Andrea è sempre stata di qualità altissima e qui come dire diventa, diventa al, al cubo perché intanto la sua arte nel frattempo si è evoluta e si è consolidata e è maturata tantissimo e poi prende di petto, questo è come lo vedo io, Prende di petto come dire, un, un, un altro da sé della da, da, sua arte, perché la sua arte è, è molto, è molto come, non vorrei dire una cosa sminuente, ma insomma è, è geometrica, precisa, è cadenzata, è equilibrata, è intelligente, è, è razionale, e qua si, si confronta con qualcosa che non è nessuna di queste cose, cioè eh, con eh, un, un elemento perturbante della vita familiare sua, della sua famiglia, che è, è la figura del padre, in particolare, in particolare eh, la figura del padre depresso. La depressione del padre è dire, un, un punto, un punto eh, come si può dire, inscalfibile e misterioso, e, e, tutte, e tutte le armi e tutte le, le potenzialità della scrittura di Andrea si confrontano con questa cosa. Ne viene fuori un, un, un libro di, di, di potenza impressionante e, e, e di grandissima, e di grandissima eh, io direi... Eh, emozione. Alla fine, alla fine questo libro è, è, è, ti scava dentro, entra da tutte le parti dove può entrare la persona, anche se non, è il, il, il, non racconta un vissuto necessariamente nostro, però lo fa in maniera tale che non si può più staccare l'occhio dalla pagina, neanche se capitassero delle cose terrificanti in giro come peraltro capitano <ride> ma io non vorrei dilungarmi in questa maniera qua, così un po' caotica, perché abbiamo tante cose da, di da dire ha tante cose da dire Andrea e comincerei lasciandolo raccontare così proprio semplicemente l'inizio di, di questa opera che, che ha richiesto otto anni di, di lavoro no? e, e così se vuoi dire come come partita mm, sì ehm, intanto veramente grazie a tutti dopo vi ringrazio uno per uno di essere qua stasera mi fate veramente un enorme piacere eh, eh, Sì, è iniziato è iniziato tutto una sera a casa, eh, intorno al nostro tavolo da pranzo, le eh, mie sorelle, io non me l'aspettavo assolutamente, si sono avvicinate con una, con una valigetta eh, e, e non capivo che cosa stava succedendo. E, e mi, hanno, così, mi hanno consegnato in modo un po' formale, un po' solenne, come se mi dessero il il tesoro di famiglia, no? eh, questa, questa valigetta di cui appunto io ignoravo completamente il contenuto e che forse invece loro conoscevano perché comunque aiutavano mia madre a riordinare gli armadi e così. E, e in questa valigetta c'erano eh, 460 lettere che i miei genitori si erano scambiati tra il 43 e il 46 Uh, poi, no, ce n'erano una, una quarantina che erano anche successive. E, e per me, questo è stato, diciamo, sì, la, la causa scatenante del, del desiderio di scrivere il libro, perché non ero abituato a, a pensare ai miei come una, una coppia infelice, perché c'era stata la malattia di mio padre, perché. C'erano stati appunto eh, questi, tutti questi problemi e, e il fatto di non averli mai visti felici eh, evidentemente mi aveva segnato però eh, leggendo le lettere invece ho scoperto che, che avevano avuto una grandissima storia d'amore e, e ho capito anche insomma che questa storia poi è continuata e e anche andando al di là dei miei ricordi, che erano appunto ricordi dolorosi e, e in cui li vedevo sempre afflitti, no? Afflitto mio padre dalla sua malattia e afflitta mia madre dal fatto di non riuscire a farlo uscire fuori da questa malattia, e, mh, ho iniziato a pensare che in, in un'altra forma hanno continuato naturalmente a, ad amarsi, a volersi bene. E, mh, sono cose che magari... Mh, razionalmente ci sarei potuto arrivare prima, no? non <ride> E avevo, in fondo quando ho iniziato tutto, avevo 50 anni e, e non ero proprio un, un ragazzino. Però è incredibile come, ehm, come appunto ciò che si impara <coughs> o che si inizia a pensare nell'infanzia ehm, diventa veramente un pregiudizio, diventa un, un giudizio che ti segna e come per cui diventa difficile poi superarlo. E, e quindi è tutto è iniziato da lì, da queste lettere che ho... Eh, naturalmente la prima cosa che ho fatto, essendo, come mi hai bene descritto tu, una, una tendenzialmente una persona troppo, ra, troppo razionale, eh, la prima cosa che ho fatto è non ho guardato come erano eh, ordinate, come erano sistemate, eh, quindi ho ignorato l'ordine che mia madre rileggendolo ogni tanto gli aveva dato perché probabilmente ne aveva, ne aveva messe da parte alcune che le piacevano di più e che rile rileggeva più spesso e io tranquillo come veramente come un, dico nel libro come un elefante in una cristalleria ho preso queste lettere e le ho messe tutte in ordine cronologico e distruggendo qualunque tipo di, di ordinamento precedente e, e, e questa è, è una delle cose che mi colpisce ripensando al lavoro di tutti questi anni perché poi invece avevo ben chiaro che io non avrei raccontato in modo in ordine cronologico la storia dei miei genitori perché, ehm, perché ero, sapevo eh, ed ero convinto che il finale non doveva essere eh, il finale della, appunto, della della linea cronologica della loro storia. Eh, ehm, coglierei eh, questo, questa indicazione del, del rimettere in ordine cronologico anziché diciamo tematico no? eh, e lo metterei in collegamento col fatto che tu dici ti sei reso conto eh, in qualche maniera più complessa che semplicemente potendoci arrivare da solo che era stato una storia d'amore e che è, è continuata a essere una storia d'amore perché questo, questo spostamento è come fosse uno spostamento di blocco di prospettiva mi sembra di capire Che tu eh, ci sono tante cose di, di, di, che ci siano detti su questo libro e tu spesso dici ma potevo arrivarci prima però, però invece l'ho capito lì e allora tu, che, che sicuramente da qualche parte c'eri già arrivato prima, hai aggiunto come delle prospettive, secondo me. Io mi sono fatto questa idea che tu hai preso dei grandi blocchi e li hai sistemati in una maniera tridimensionale. No? Questo libro, è, questo libro è, è, è molto complesso, ma non è complicato. È complesso perché... È, perché, perché è, è fatto bene, è, è, è costruito eh, in, in maniera perfetta, però appunto il, il tempo, eh, il, i, i temi, tu li hai montati in maniera tale che ne hai fatto un oggetto che per conto mio aggiunge una dimensione ulteriore a quella che tu hai sempre fatto no? e mi sembrava che potesse essere questa eh, la chiave d'accesso per, per questa mh, chiacchierata qua cioè che, che tu sapevi delle cose ma poi le hai viste anche oltre, oltre a saperle no? È come se avessi visto non so, una foto che da bianco e nero diventa colori una, una, una cosa piatta che diventa tridimensionale non so, una cosa del genere so se... c'era una cosa molto ingombrante e molto tridimensionale che eh, fin da subito ho pensato che era il terzo personaggio della, di questa storia ed era la città eh, Torino perché i miei genitori hanno abitato a Torino per tutta la vita mm. e quindi io stesso ho abitato a Torino per tutta la vita e quindi però ecco con una grande differenza che mio padre si sentiva un torinese autentico io invece mi sono sempre sentito un po' un esiliato, ho no? iniziato, e eh, anzi questo, scrivere questo libro è stato un modo un po' anche per eh, riappropriarmi no? di Torino e di eh, così girare, andare a trovare le zone. Perché dico che la, la città era fin da subito presente come personaggio? Perché eh, la prima cosa che ho pensato è che appunto il, il modo migliore per raccontare a mio padre era raccontare, raccontare le cose che aveva realizzato, no? lui era un ingegnere, era un ingegnere civile, eh, ha costruito, è stato direttore dei lavori di un sacco di, di, di edifici a Torino. Quindi eh, insieme alle lettere la, la prima cosa che ho, che ho iniziato a, a studiare anche lì, non, non pensando di trovare tan così tante cose, sono state le agende di mio padre. Eh, Nelle agende di mio padre, a un certo punto mio padre ha iniziato. Non ho, non ho capito bene perché, a, alla metà degli anni 60 più o meno, ha iniziato, credo che fosse già un inizio di, di, di, sue, um, di sue angosce, di sue paure, a segnarsi tutto quello che faceva ogni giorno, quello che una data persona gli diceva, erano veramente dei verbali, eh, di. di e, verbali sembravano verbali d'accusa, no? è come se, se volesse da un lato essere sicuro di potersi difendere, no? Dal, da, da, così, se un giorno saltava fuori uno che gli diceva eh, non hai lavorato abbastanza, non hai fatto abbastanza, eh, non fai mai abbastanza, è come, è come se lui avesse avuto per tutta la vita questo... questo giudice no sopra di lui che lo così che lo condannava no? e, e queste agende erano talmente fitte di, di cose di appunti che dopo un po' poi ho iniziato a trovare le cose che poi mi interessavano di più, cioè le cose che riguardavano la malattia. No? E, ed era buffo per, e, è buffo perché affioravano nelle agende in modo strano. Ehm, in fondo a una pagina, per esempio, dove aveva scritto di cose di lavoro, eh, l'ho messo nel, nel libro, ho fatto una foto, l'ho messa, eh, per esempio una parola soltanto, malissimo, no? Eh, anche lì lui faceva molta fatica a parlare a, a raccontare cioè aveva trovato un modo per, per segnalare che stava male eh, in effetti poi parlava sempre di sé perché poi la depressione trasforma le persone no? diventano appunto completamente autocentrate eh, quindi parlava sempre di sé ma ma in realtà non parlava della depressione, no? Parlava, c'aveva cioè, sempre delle maschere comunque che, eh, ed erano problemi di lavoro, problemi immaginari di salute, problemi eh, con altre persone. E quindi, quindi sì, ecco, per ritornare alla domanda che mi hai fatto, eh, la tridimensionalità viene, viene dal fatto che doveva essere calato nello spazio, No, cioè doveva essere una, una storia uh, smontata nel tempo uh, ma calata nello spazio come se uh, avessi… parlo molto del, della passione dei miei genitori per i, per i mobili a ribalta no? eh, avevamo in casa queste ribalte che si aprivano e c'erano i cassettini e dentro i cassettini c'erano delle, delle eh, scatoline e, oppure dei, nei cassetti c'erano eh, delle cartelline dentro le cartelline dei fogli e questo mh, accumulare de, di cose ehm, che è veramente un tratto familiare eh, non, insomma, non siamo accumulatori seriali però quasi diciamo che siamo sempre lì sull'orlo sul, di, di diventarli e eh, eh, eh, questa cosa credo di averla eh, ripresa nel libro, cioè ho, ho veramente costruito come se fosse, del, fosse una, un mobile con tanti cassetti in cui ho infilato no, i ricordi, le associazioni di idee legate a quei ricordi. E, mh, è venuto fuori questo mattone... <ride> un mattone, mattone, fa sempre parte un mattone, <ride> doveva essere un mattone per forza sì, sì. doveva essere un mattone per forza sì, ma su spazio e tempo tornerei eh, presto ma per adesso qualcosa di, di, come dire, di introduttivo al, al volume cioè tu prima mi dicevi che ci hai impiegato otto anni che questa cosa ti stupisce ancora ora eh. no? e quindi se ci dici qualcosa di che rapporto hai avuto e hai con questo lavoro Ehm, magnifico hai fatto. Sì, adesso se ci penso, penso, ma che cosa ho fatto in questi otto anni? No? Non, eh, non mi sembra possibile di aver eh, passato così tanto tempo a, a occuparmi di una storia, di, a cercare, a fare tutte queste ricerche, a parlare, andare a parlare con gente che aveva conosciuto i miei, Scoprendo tra l'altro delle cose, andando all'archivio di Stato a frugare tra i documenti di mio nonno, eh, non, mi sembra, non mi sembra verosimile perché se ci penso adesso penso ma avrei dovuto lavorarci due o tre anni e poi scrivere qualcosa, no? eh, invece evidentemente avevo una, un bisogno di farlo, un bisogno di, proprio di esaurire tutti i cassettini no? del, del mobile, della, della ribalta, eh, perché non... Um, che poi nel frattempo ho accumulato idee, o in realtà avevo voglia di scrivere qualcos'altro, lo racconto anche a un certo punto che eh, avevo una voglia terribile di mettermi a scrivere qualcos'altro per uscire fuori da questa gabbia no, in cui mi ero infilato, però, eh, però poi alla fine l'unica spiegazione che mi do è che avevo, dovevo scriverlo e che e ho tenuto duro e l'ho scritto insomma non scriverò mai più libri così lunghi l'ho okay. anche, pro sì. anche promesso a una persona molto importante non scriverò, abbiamo trattato e scriverò libri di 150 pagine ma con che font? Mm? è piccolissimo <ride> no eh, dunque, ma tu quindi pensi di, aver, eh, di averlo finito perché hai esaurito tutto quello che c'era da fare? cioè tu se ne sei uscito dall'unica porta che cerca era quella di, di, di completarlo beh in realtà tu sai che invece eh, adesso sto scrivendo una cosa che sarà una cosa breve di 50-60 pagine e che però riprende eh, la storia di mia nonna che è raccontata un po' nel libro, eh, perché è una scoperta che ho fatto appunto andando a parlare con un cugino che, che era più anziano di noi e quindi li aveva conosciuti era già adulto quando aveva, insomma, aveva conosciuto anche mia nonna, che io non ho conosciuto perché è morta nel 59. E, e, questa, e questa figura, la figura di mia nonna, è, si è rivelata. È, è bastato un, un racconto di questo nostro parente per aprirmi una. una, una una prospettiva pazzesca su di lei, su quello che era, su quello che ha vissuto. Ehm, lei era un vero personaggio romanzesco, e su di lei si potrebbe scrivere un romanzo, ma avendo promesso di non scrivere più romanzi molto lunghi, non posso scriverlo. Allora ho pensato di fare un'altra cosa per Dario, anche per ringraziarlo del sostegno eh, ormai trentennale, e cioè di scrivere un, un racconto legato a delle fotografie perché questa nonna era appassionata fotografa e gli um, era stata appunto regalata una macchina fotografica Ed negli anni 20, negli anni 30 eh, scattava fotografie eh, alcune strane, no? sorprendenti. Poi eh, mio, mio nonno e mia nonna avevano viaggiato molto. Perché mio nonno aveva la lavorato molto in Sud America. Quindi eh, ti beccherai questo polpettone però piccolo, polpettino, polpettino, <ride> polpettino avvelenato, lo spin-off sì, del... è uno spin-off. Questo è realmente uno spin-off. Sì. Sì. Ecco, ma adesso invece vorrei entrare dentro la questione dello spazio del tempo. Partendo dalla scacchiera e dal cavallo. Allora eh, il, il montaggio ci direi qualcosa tu di questo, di, di, di questo, di questo lavoro. Il montaggio come, è, è come se fosse molto marcatamente spaziale, no? E, tu dici, il terzo personaggio convocato è la città, e in fondo c'è questa, questa scacchiera che viene percorsa eh, dalla mossa del cavallo in maniera tale che senza passare mai due volte sulla stessa casella, venga coperta tutta. No? E, io, io sono molto affezionato a questo è un problema matematico sì sì no è una soluzione matematica perché... è una soluzione è un problema matematico <ride> eh, e questo, a me mi fa sempre molta simpatia questa cosa qua tua <ride> sì però non è un'idea mia no, è, no. è un omaggio a Georges Perec che sì. è un po' il mio scrittore mito eh, che, aveva, che ha costruito il suo romanzo più importante La vita istruzione per l'uso con questa cosa qua cioè. sì lui l'ha fatto con la facciata di una casa, immaginando che ogni casella fosse una stanza di questa casa. Eh, io ho semplicemente ruotato la, la griglia, <ride> l'ho messa, l'ho appoggiata sulla città e appunto ho immaginato di muovermi da un posto all'altro con questa mossa del cavallo. Ecco, però poi il cavallo, come ci diceva sì, prima. Sì, ma in realtà appunto una delle, delle prime cose che ho a cui ho pensato era questa immagine comunque eroica che avevo di mio padre che però in, nel frattempo poi durante tutta la mia vita avevo così passato il tempo a sminuire, a, a, ad accusare, accusare di essere malato, no? Queste, questa cosa assurda che se ci penso appunto non, non riesco a farmene una ragione, però... Di fatto quello che, che facevo era questo, e, e nello stesso tempo, a, a, come tutti i bambini, avevo di lui un'immagine eh, eroica che era, era molto legata al suo essere stato un militare. Lui aveva fatto l'Accademia del, del Genio qua a Torino, a, a fatto, poi, appunto, è partito per la Russia, è riuscito a tornare. E, e quando da bambino guardavo le foto di, di, di mio padre. Eh, di, que di quegli anni, le foto che mi piacevano di più erano le foto di lui a cavallo, cioè, sono diverse foto di lui a cavallo, perché lì era veramente il, il cavaliere senza macchie, senza paura proprio, e, ed era, eh, e poi tra l'altro appunto pensando a, a come mi sorprendeva il fatto che non avesse continuato ad andare a cavallo dopo, dopo la guerra, no? eh, come avesse abbandonato eh, questa, questa passione comunque che aveva. Eh, tra l'altro in, in Accademia lui era anche famoso per, per essere uno spericolato motociclista, eh, anche se le moto all'epoca non è che andassero... A velocità folli però eh, dicevano dato che lui aveva un gran nasone eh, dicevano che appunto che andava più veloce perché fendeva l'aria col naso e eh, i, su i suoi compagni di corso no? e il, mm, quindi c'era questa idea del centauro no? del centauro del, dell'essere appunto a met metà cavallo metà uomo e ho iniziato mm, questa è un'immagine che ho ho già usato eh, parlandone con Dario diverse volte ho iniziato a, a, a provare con, questa, con questi, questa figura del cavallo come poi per, con, con altre immagini del libro un po' li, la sensazione che si ha quando si, si mette la limatura di ferro avete presente? era un esperimento che si faceva una volta eh, con, una, con una calamita no? e le, la, la limatura di ferro viene attirata dalla calamita e, e così que queste figure, una di queste appunto il cavallo, ha iniziato ad attirare tutta una serie di, di immagini, no? e, la, appunto la mossa del cavallo, degli scacchi è, un, è una mossa strana perché... È una, sembra un po' un pezzo che va avanti barcollando, no? va avanti a zigzag in realtà è una mossa molto astuta perché permette di, di scavalcare dei, dei pezzi per esempio e, di nuovo quindi c'è questa ambivalenza, c'è cioè una debolezza e, e una, è un aspetto invece di, di forza e ho iniziato appunto a trovare tutti degli elementi che a mano a mano che mi che legavano il cavallo a mio padre no? e, e nel, appunto nel libro racconto che, di questa idea che mi, che mi sono fatto che il cavallo fosse il nostro animale totemico no? il nostro totem di famiglia ehm, Ce ne sono, ci sono delle altre cose eh, allora qua ci, ci e eh, eh, ehm, eh, e la chiave d'accesso a un altro strato del, del, del, del tuo libro, e cioè ehm, questo meraviglioso richiamo et, etnografico-etnologico che tu fai, no? inserendolo in maniera perfetta in una storia familiare. Lì, come, come si diceva prima, c'è all'opera tutta una questione di tempo e di spazio, no? perché anche le, le, quello che va a vedere l'indigeno si allontana, come si dice, come dicevi, si allontana dello spazio ma, ma perché va a prendere una cosa che è contemporanea ma è prima perché l'indigeno è il nostro passato. No? Tu metti insieme queste cose qua e, tra, e tramite la figura del cavallo puoi esprimere cosa hai fatto. Sì, la, la cosa buffa che io stavo leggendo, delle, stavo leggendo dei libri di etnologia quando ho iniziato a scrivere quando ho iniziato a lavorare al libro e usavo un po' questi racconti degli etnologi che partivano, andavano a studiare le popolazioni primitive, un po' come distrazione, perché comunque mettermi a scrivere queste cose era molto doloroso, molto... Eh, triste, non, eh, se, se trovavo una scusa mi mettevo a leggere qualcos'altro, però in effetti dopo un po' eh, ho capito che c'era qualcosa che mi, eh, che mi incuriosiva proprio nel lavoro del, dell'etnologo, gli etnologi stessi all'inizio, la metà dell'ottocento, hanno iniziato a pensare alle popolazioni primitive come l'infanzia dell'umanità, no? Cioè loro andavano, viaggiavano nel, nello spazio, andavano in Africa o in Sud America per andare a trovare ehm, per andare a, tro a scoprire un po' il, il passato nostro dei, del, degli uomini occidentali. Eh, quindi era un viaggio nello spazio però per, per, per viaggiare nel tempo no? per viaggiare indietro nel tempo e, il, um, e, e così e, e mi è venuto istintivo fare il paragone con, con chi come me si metteva eh, in quel momento a, a studiare i, i propri antenati no? i propri eh, nonni, i propri bisnonni eh, perché c'è un po' comunque... Se pensiamo a, appunto nostro, a, ai nostri antenati, abbiamo comunque una, un atteggiamento, di, un senso, un sentimento di superiorità, no? Per prima cosa sappiamo com'è andata a finire, sappiamo che certe scelte che hanno fatto loro magari erano scelte sbagliate, no? Abbiamo il famoso... Senno di poi, per cui ci sentiamo anche di giudicarli, di giudicare le loro scelte. E, e poi c'è stato, cioè la, la storia del mondo è andata avanti, c'è stato uno sviluppo, eh, un progresso, no? un cosiddetto progresso, una, uno sviluppo tecnologico. Quindi, come non sentirsi superiori rispetto a persone che andavano in giro sui carri a trascinati dai cavalli? No? Eh, di nuovo il cavallo e, e, quindi, e quindi questa cosa ha iniziato a affascinarmi e, e ho, così, ho, ho iniziato a trovare delle, delle cose che mi, che mi interessavano dalla, appunto, dalla mitologia dei Dogon, questa popolazione africana, fino al... Eh, il libro di Michelle Eiris L'Africa fantasma, dove parla della, delle scene di possessione demoniaca in Etiopia, no? e, da, da ognuna di queste cose riuscivo a, a trarre eh, qualcosa che improvvisamente, in modo un po' paranoico forse, eh, un po' alla, eh, alla Dalí, <ride> mi, mm, mi ricordavano o, o, mi, o mi spiegavano, no? mi spiegavano mio padre. Eh, devo continuare su questa cosa siamo sicuri? sì no per esempio ci sono questi due ehm, ci sono questi due etnografi Marcel Griol e, e Michelle Ries che, vanno, che fanno, partono per il viaggio e a un certo punto appunto, trovano Scoprono questo mondo incredibile no? dei dogon, che è perfetto proprio per l'etnologia, le, per no? è perfetto perché risponde a tutto quello che loro si aspettano di dover trovare. E tra l'altro poi Marcel Griol ritorna, questo viaggio che hanno fatto insieme degli anni 30, ma lui ritorna negli anni, ritorna fino praticamente alla sua morte a metà degli anni 50. E e però a un certo punto si fa un'idea chiara, perché all'inizio non, all non ha capito esattamente tutto, esattamente come era, eh, ci è voluto un, un po' di tempo, e, e ha individuato queste due figure, eh, che sono figure abbastanza affascinanti una lui lo chiama il genio ingegnere cioè è questa, mh, questo essere soprannaturale che, che i Dogon eh, ad, eh, così venerano che è, è una, è, in realtà è un pesce siluro però è, il, è, il, è, il pesce, cioè è la divinità che gli ha portato, eh, la, civiltà, che ha portato la civiltà, che ha fondato l'agricoltura, che, che ha insegnato loro la tessitura, eh, persino il linguaggio gliel'ha ha insegnato questo, questo genio ingegnere. E dall'altra parte c'è invece il fratello di questo genio ingegnere, è un ribelle, è una volpe pallida, lui all'inizio nel primo libro pensava fosse uno sciacallo perché non l'aveva mai visto poi a un certo punto gliel'hanno fatto vedere e ha capito che era una volpe pallida e che è una, una volpe della, della, della zona subsahariana e questa, e questa volpe pallida è il ribelle no? è quello che è scappato dall'uovo dall prima del tempo che ha rubato un pezzo di placenta che, si è, appunto, che ne ha combinate di tutti i colori e, e io appunto leggendo questa cosa per allontanarmi dal libro, ho iniziato a pensare che in, che in realtà mi stava respingendo verso il libro questa storia. Perché il, um, evidentemente il genio ingegnere era una parte di mio padre, no? era il, il costruttore, è quello che dà eh, de detta le regole. E l'altro e però, anche l'altro era una parte di mio padre. Perché mio padre, a modo suo, in modo patologico, è stato un ribelle, no? Fin da in realtà era, era il ribelle della famiglia, eh, si è ribellato a suo padre eh, una volta, la prima volta perché è partito volontario eh, per andare in Russia, eh, la seconda volta perché dopo la, la, nel 1946 nauseato dal, dall'esercito, da come funzionava quello che evidentemente era successo in Russia, ha lasciato l'esercito, eh, perdendo quindi la possibilità di, di questa carriera sicura, no? e, e ho, ho trovato appunto le lettere, le lettere con cui mio nonno cercava di convincerlo. peraltro delle bellissime lettere, <ride> delle lettere eh, che io che non ho conosciuto mio nonno mh, mi hanno fatto voler bene a mio nonno perché chi, chi, eh, mettendomi nei suoi panni no? chi, chi, che padre non cerca di eh, proteggere il figlio, no? di fargli fare la scelta giusta e per lui la scelta giusta era quella di stare lì, di stare in un, in un lavoro sicuro. Tanto più che ormai la guerra c'era stata, no? E non non c'era il pericolo che ce ne fosse un'altra. E, e quindi lui invece si è ribellato, se n'è andato dall'esercito, ha iniziato a fare l'ingegnere, libero libro professionista, eh, e, gli, e gli è andata straordinariamente bene, ha avuto molto successo, però... Qualunque successo non era abbastanza, cioè qualunque, qualunque risultato, qualunque obiettivo raggiunto non era eh, abbastanza perché, perché lui era legato a questa condanna eh, paterna, no? al, al fatto di averli delusi, al fatto di aver deluso suo padre e sua madre, al fatto di non aver potuto, di non aver voluto insomma, seguire quello, i loro consigli e quindi sì, e quindi a un certo punto ho capito che potevo leggere qualsiasi altra cosa di etnologia ma anche non di etnologia e avrei trovato qualcosa che riguardava mio padre questo fa eh, parte della calamita della, sì, ecce, della calamita, per cui a un certo punto ho pensato basta, adesso non leggo più niente <ride> eh. Eh. No, eh, vorrei costellare un po' attorno al concetto di giudizio alcune parti del, del, dei livelli del libro, no? nel senso che tu eh, prima dici, vabbè, eh, gli, gli etnologi vanno con un senso di superiorità e ci mettono un po' all'interno della loro scienza a stabilire che invece c'è una parità. Poi tu dicevi che eh, giudicavi tuo padre no? e, e anche se razionalmente ti sembra impossibile che averlo fatto però hai dovuto fare anche tu un lavoro per non eh, rimanere lì nel giudizio. Lui è sottoposto autogiudicantesi come, come mh, ribelle che non doveva fare il ribelle anche anche si è incastrato un po'. No? Attorno alla questione del giudizio, che cosa, cosa diciamo di questo, di, di questo libro? No, eh, una delle cose che ho pensato subito è che non volevo scrivere l'analisi psicologica né mia né dei miei genitori né mh, cercare di, di analizzare le dinamiche perché non sono uno, uno psicologo, non uno psichiatra non, e non sarebbe venuta fuori una cosa dal mio punto di vista divertente la cosa che io ho fatto è di iniziare a scrivere e di cercare di far uscire fuori eh, delle cose che avevo dentro e che non sapevo nemmeno di aver dentro. Per esempio, quando ho iniziato a scrivere di mia madre, io non avrei mai pensato che mi venisse fuori eh, il sarcasmo, che ho usato in certe parti per parlare di mia madre, no? per cioè, parlare di certi atteggiamenti di mia madre, eh, perché il sarcasmo è un, è un sentimento violento, no? e non, eh, mia madre era la persona perfetta, tanto quanto mio padre era pieno di difetti, eh, debole, eh, fragile, e eh, noioso, eh, mh, insomma sì, era, aveva aveva poveraccio ne aveva tutte no ehm, invece mia madre era la persona perfetta perché era, eh, era dolce sensibile misura sempre misurata nelle sue manifestazioni nelle sue emozioni ehm, e naturalmente invitava anche a noi a, a questo esercizio della misura ehm, però se avessi raccontato appunto le cose come le sto dicendo adesso non sarebbe uscito fuori un libro dal mio punto di vista interessante, no? ho preferito lasciare uscire fuori il, um, il bambino che, che appunto che, che fa un po' il capriccio, no? c'è una scena... Che è la scena mitologica fondante del culto della misura nella mia famiglia ed è la scena in cui ehm, noi al, al mare mia madre non voleva fermarsi il pomeriggio in spiaggia e quindi ci portava a casa eh, tutti i nostri amici i nostri cugini si fermavano in spiaggia noi invece dovevamo andare a casa allora io uscivo dai bagni lamentandomi e chiedevo qualcosa in cambio chiedevo una eh, e quindi per esempio chiedevo di poter tornare a casa noi stavamo in una casa sulla collina di Pegli e chiedevo di poter tornare a casa in taxi ma questa era una cosa ridono per tutti quelli che mi conoscono eh, è una cosa che assolutamente mia madre era contraria per principio a prendere il taxi quindi non c'era verso di convincerla. Allora andavo avanti con le richieste no? e, e a un certo punto arrivavo all'ultima spiaggia, no? proprio l'ultima richiesta possibile, e le dicevo almeno pesami, perché lì sul lungomare c'era una bilancia, e era una bilancia dove bisognava mettere dei, credo 10 lire o... 5 lire probabilmente mi dicono dalla prima fila 5 lire ehm, e poi uno si pesava e veniva fuori un talloncino eh, che da una parte aveva delle figure di soldati o di personaggi storici e ehm, e quindi sì, la, la cosa era almeno, almeno questo, cioè almeno pesami, però il peso era, era un segno, no? era un, un segno di adesione al suo culto per la misura, perché eh, come dire, le dicevo, vabbè sto facendo i capricci però sto dalla tua parte, no? Sotto la tua parte. So quanto è importante essere in forma, eh, non, non esagerare mai a tavola. Eh, insomma. Almeno, almeno pesami ha sempre un successo enorme. Ecco, uno, uno dei, dei, dei, dei motori compositivi del libro è anche parzialmente la, una ricerca, no? perché almeno eh, in varie parti tu sei mostro cercando di capire cos'è che aveva scatenato la, il, la, la depressione di tuo padre. E, e L'esito è, è, è, è, è il libro, non è che c'è una risposta, no? però se, se, se ci dici qualcosa di questa, di questa ricerca, di questa... Di, di, di questa Chiave che non si è trovata in quanto chiave, ma che si è trovata polverizzata in, una, in, una, in, una, in un sistema di, di, di spiegazione. No? Sì, ma io, io in realtà all'inizio pensavo che qualcosa l'avrei capito, cioè che avrei trovato una, una ragione più forte delle altre per, che, che, avesse, cioè, che avesse causato questa, questo, questo improvviso crollo psicologico di, di, di mio padre e, e di ragioni ne ho trovate, ne ho elencate tante perché eh, appunto partendo dalla, dalla guerra, dal, quindi da, da, un, da un ipotetico trauma in guerra, da, par, anche soltanto il trauma eh, di cui lui ogni tanto parlava, di questi soldati che aveva della sua compagnia lui comandava una piccola compagnia del genio trasmissioni e, ed era molto orgogli orgoglioso di averli portati indietro erano in 37 no? c'è un'agendina in cui eh, segna appunto che li ha portati tutti e 37 indietro e poi sono tornati a maggio e a luglio a metà di luglio c'è stato un tremendo bombardamento a torino eh, del 1943, e alcuni di questi sono morti in questo bombardamento Dopo essere, dopo essere riusciti a tornare dalla Russia e, e questa, per esempio questo quest evento queste, queste persone questo essere sopravvissuto non soltanto a tutti quelli che erano morti in Russia ma anche a questi che erano con lui no? che erano morti al ritorno eh, lo leggo ad un, ad un evento che poi era, è successo poco prima che lui stesse male e che mh, molti medici indicavano come la causa scatenante veramente della sua depressione c'è un, un incidente in un cantiere in cui erano morti tre operai e ora lui non era assolutamente innocente non aveva, non aveva ancora assunto l'incarico non aveva mai visitato il cantiere no però eh, comunque c'era stata un'indagine e c'era stato un articolo sulla stampa che all'epoca era una cosa importante ce cioè l'avevano Nominato, nome, cognome, e anche l'indirizzo di casa, no? e per lui questa era una, stata una cosa come se l'avessero scritto sul marmo, no? e, a, lasciandolo. E non, era una cosa che era insuperabile, c'era cioè una vergogna insuperabile, perché comunque qualcuno, eh, tra l'altro, dei suoi colleghi che avevano fatto una perizia su questo cantiere, eh, avevano dubitato di lui, no? E quindi improvvisamente gli era crollato il mondo addosso, letteralmente, nel senso poi sicuramente aveva, essendo poi il, il tipo che era si era sentito comunque in colpa per questi, questi operai, che erano. questi muratori che erano morti. E, e quindi sì, ci sono... Ci sono tante cause, eh, poi, poi sì ho indagato anche sulle cause familiari perché eh, c'era la storia di un fratello più vecchio che in famiglia veniva sempre indicato un po' come modello, no? come la, la, il figlio perfetto a cui lui doveva, doveva sempre ispirarsi, però questo modello poi a un certo punto era irraggiungibile eh, perché non, non nulla bastava mai, come, come appunto vi ho detto prima, nulla era mai sufficiente a farlo avvicinare anche soltanto a questo, a questo modello di perfezione e sì e quindi e quindi e quindi alla fine alla fine le, Trovo, trovo diverse ragioni possibili, però, um, però mi sembra che manchi sempre qualcosa. No? Mi sembra che, eh, che la depressione e il modo in cui l'ha vissuta lui per 30 anni, ehm, sconvolgendo la vita familiare no? per 30 anni, eh, mi sembra che manchi. Manchi la cosa veramente importante sempre, mi sembrano tutti, tutte piccole cause, piccole, poi sono in realtà cose tragiche, grandi, ma eh, non c'è mai il… M, messe tutte insieme, eh, mi sembra che non riescano a giustificare questo, questa tristezza irrimediabile, no? questa cosa m, senza, senza via di uscita. Ecco però… Come, come, come esito questo libro che, che ha, ha la capacità, che è, forse è, è squisitamente mm, appannaggio della scrittura, forse anche altre arti, ma adesso mi viene in mente che quando, quando la scrittura riesce, riesce, riesce a fare questo piccolo passaggio quantico, No? che non ti dà la risposta lineare, ti dice è successo questo e quindi è successo quello, però come prima mi dicevi, tornando al cavallo e al cavaliere, c'è uno scatto eh, dove, dove tu rimetti in prospettiva, sempre parlando di prospettiva anche la depressione di tuo padre, eh, tramite quella cosa etiope, no? Ah sì, questa è un'altra delle cose che, ho, che mi ha molto colpito, appunto leggendo il libro, sempre il libro di Michelle, Iris, l'Africa Fantasma, a un certo punto loro arrivano in Etiopia e lui si mette a studiare Etiopia. i fenomeni di possessione demoniaca. E del, una delle cose che viene fuori è che eh, questi demoni che prendono possesso no, dei, dei malati Um, li usano come cavalli, cioè loro, loro gli etiopi, dicono che il, il malato è il cavallo del, del, del demone, no? e, e quindi di nuovo un'altra volta mi, mi viene in mente, mi è venuto in mente che la depressione uh, usava mio padre come un cavallo, no? uh, lo... Um, era, era, non era tanto dentro di lui era sopra di lui no? era sopra di lui e lo, lo guidava ehm, sì, sì in realtà per raccontare l'uscita possibile da questo libro mi viene in mente un'altra immagine che ho usato prima che è quella dell'accumulatore dell ser seriale ehm, perché c'è qualcosa dell'accumulatore seriale in questo libro cioè il fatto di Ficcare dentro in, questi, in ognuno di questi spazi della città i, i ricordi più dolorosi eh, come se lì potessero stare, no? come se mh, potessi disfarmene. Naturalmente non lo so ancora, devo verificare. Poi. <ride> Beh, ehm, Sei avuto successo! Sì. Insomma, tu hai fatto un, un lavoro pazzesco in realtà in questo libro qua, perché poi se vai a vedere, hai messo insieme anni, spazi, ehm, cambiamenti di, di, di, di punto di vista, cioè alla fine questo è eh, un, un resoconto di, un, di una trasformazione in realtà, no? eh, che dove tu ti sei trovato praticamente a, a fare i conti senza poterne uscire finché appunto non è, è stata esaurita. Come, come, come lo vedi adesso che è là? Cioè, lo, lo vedi anche tu come un, un risultato un martone? <ride> Vabbè, però, per fermare le porte per fermare le porte capito? ma invece anche dentro il mattone no, adesso sono in una fase in cui l'ho finito e me ne devo occupare e insomma sto iniziando un pochino a detestarlo ma poco, poco. ma ti sei anche tolto un peso? Mm, eh, il peso... Eh, <ride> Il peso di un mattone, sì, il mattone è il peso, vero? Sì, almeno pesami però, eh, gli, gliel'ho detto. Eh, gliel'ho detto? Eh. No, gliel'ho detto, <ride> detto al libro, almeno pesami, eh, almeno fammi uscire questo, questo peso, fammi, liberami da questo peso. Ma può darsi che abbia funzionato, non lo so, adesso ehm, sono scaramantico, non voglio dirlo perché... Mm. Mm, Ma, però... Però tu hai per, per concludere in questa parte quantomeno tu hai scoperto delle cose in corso d'opera per esempio la, la, la, cosa tu in realtà eh, sentivi e provavi per la madre sì. no? questa è una scoperta che tu hai sì. fatto quindi è, è, è anche curioso questo sì. fatto che uno scriva una cosa l'ho che... anche elaborata nel senso sì, che sono sì. poi mh, mi sono chiesto perché mi stava succedendo cioè racconto quella cosa lì racconto il, il fatto di, di stupirmi di questo rancore e, e perché lei era appunto l'essere perfetto no? e quindi come puoi osservare rancore verso un essere perfetto e, e facendola forse diventare un po' meno perfetta nella mia testolina eh, l'ho riavvicinata però a l'ho riconquistata insomma. Sì. Ma mm. anche quando mi dicevi che viene mm. mh, anche se irrazionalmente da dire al, al, al depresso fai qualcosa, no? Perché non fai niente, cerchiamo di tirarti fuori, non collabori, no? E, e questa è, è, è dolorosissima come, come, come esperienza. Ma sì, poi quando, vedi, quando tu mi dici che e invece il, il cavaliere e il cavallo si sono scambiati di posto, tu... Non hai più quella cosa da dire, perché, non, perché lui è, è, è passivo mm. di una cosa che non è lui. Sì, ma infatti, eh, infatti ci sono tutte e due queste cose. Da un lato c'è il fatto di dare un giudizio morale e di considerare la malattia mentale come una debolezza mh, caratteriale, no? da cui bisogna scuotersi, come se appunto un depresso potesse così per... Eh, magia eh, liberarsi della, della sua depressione. Eh, certo, eh, negli anni di, in cui mio padre era malato non c'erano magari le, le medicine eh, evolute come adesso, non si parlava così normalmente di psicoterapia, non, forse non c'era appunto una consapevolezza e nelle famiglie c'era la tendenza a, appunto, a colpevolizzare no? i malati di questo tipo di, di, di cose. E, sì, dall'altro c'è la, la totale... Ehm, impossibilità nostra di, di occidentali di credere a quella storia della possessione demoniaca no? lei risse lo, lo, lo, lo, lo racconta molto bene nel libro eh, perché la possessione demoniaca ti libera completamente di qualunque responsabilità morale No? perché tu puoi uccidere una persona ma non sei stato tu è stato il demone che ti ha spinto e l'utilità della, della possessione poi è quella cioè tu hai, hai, hai lasciato la tua famiglia eh, non ti occupi dei tuoi figli non c'è problema è la, la, la colpa è, è dell'altro no? De di questi zar si chiamano senza riferimento ai, ai zar russi ma viene bene comunque <ride> Eh, si chiamano zar e sono appunto sono dei, delle figure demoniache che ti, che ti costringono no? a, a comportarti in un certo modo e però per noi è impossibile credere a questo eh, perché, perché siamo nati e cresciuti in una cultura in cui ognuno di noi è responsabile del, delle proprie azioni e, e deve risponderne, no? Salvo che certi malati in realtà non sono più responsabili di quel che gli succede. Ma anche anche certe elaborazioni del concetto di inconscio fa capolino questo fatto che poi non sei tu il tu, certo. i, tu, io ma sì. che resto una, cioè, una cioè, lettura cioè, estrema, un estrema dell'inconscio del, dell sì, sì. il raptus sì, che però insomma i, i psicanalisti più, sì. oh, più però, bravi non... però, sappiamo sì. di cosa si parla sì. Sì. Sì. Perché... ma cosa posso ancora dire? che il titolo è bellissimo grazie quando è arrivato questo titolo qua? Eh, non me lo ricordo non mi ricordo, ci ho messo talmente tanto tempo che. No, non lo so. A un certo punto mi è venuto in mente che doveva essere un viaggio, eh, che era un viaggio certamente notturno. No? E poi, <coughs> poi eh, vi ricordate la storia che vi ho raccontato di Nommo e di, della Volpe Pallida? Eh, beh, a un certo punto. Eh, eh, leggendo di cose del Museo Egizio qua di Torino, eh, ho, ho avuto un'altra illuminazione, cioè poi ho scoperto che in realtà è una cosa che hanno studiato un sacco di, di etnologi, di antropologi, di mitologi, eh, e cioè che le, la, questa mitologia Dogon in realtà è, è molto legata alla mitologia dell'antico Egitto. Addirittura ipotizzano che i Dogon fossero una delle tribù eh, discendenti da una delle tribù egiziane che si erano eh, disperse no, per il Nord Africa eh, nei, nei secoli... Insomma, successivi alla, alla fine della civiltà egizia eh, perché? Perché la, la, la mitologia um, egizia eh, ricalca no? ci sono mm, queste, queste due figure Osiride è esattamente, eh, cioè, esattamente è molto simile a questa figura del, di Nommo e, e Seth, suo fratello è molto simile alla volpe pallida il no? ribelle e, mm, e quindi c'è la guerra tra loro due che, che appunto. Che, eh, e, vabbè, e studiando queste cose del, dell'antico Egitto, sono capitato sulla storia della, della traversata che fanno fare insomma, le, le, tutte queste divinità al, al morto nel, nel, nella notte successiva, appunto, alla, alla, sua, alla sua scomparsa, eh, per portarlo per fargli attraversare la notte e portarlo ad, una, ad un nuovo giorno ad una nuova alba e, il, e quindi questa traversata notturna mi è sembrata mi è sembrata un titolo corretto, no? Perché anch'io forse cercavo di, di accompagnare i miei genitori fuori da me <ride> fuori da me e portarli eh, verso una verso una non so dove, ma insomma, che si togliessero un po' dai piedi. Ma io vorrei ancora dire una cosa: se le, poi, perché il libro non è esaurito in questo che ne abbiamo parlato in questa chiacchierata, il libro è molto più complesso e ricco. È, è un elemento che vorrei sottolineare è che c'è spazio per tanti momenti di mh, terza tenerezza. no? Che magari mettendo insieme tutto quanto eh, può, può, può venire in mente che, non, che, che sia stipato e non ci siano queste zone franche, invece, invece eh, ce ne sono tantissime e sono, mh, mi hanno proprio come dire stritolato il cuore quando, quando vedevo il, il, il tuo dire di te bambino delle cose in relazione a cosa il bambino diceva da papà, no? per esempio quella cosa del supermercato, e quello è proprio pam! Eh. Volevo dirlo, non è che c'è altro da dire, <ride> sì, ma credo che ci siano delle scene. Beh, tutta l'ultimo capitolo. Se non... Vi autorizzo a saltare tutto il libro, ma leggete l'ultimo capitolo perché l'ultimo capitolo. È stato sì, è stato un capitolo liberatorio perché finalmente dopo aver scritto tutte, di cose, tutte queste cose tristi e dolorose ho raccontato la loro storia d'amore, no? ho raccontato le loro let le lettere e ci sono anche delle cose buffe perché eh, la, la calligrafia di mia madre che era, scriveva in modi assurdi, svolazzanti, e non era praticamente in grado di fare un, un numero 29 che si leggesse come 29. Cioè, tutti i postini leggevano due S, e per cui le lettere non arrivavano mai. No? E mio padre correva su e giù per Via Gioberti rincorrendo i postini, chiedendogli se avevano nella borsa una lettera per lui. Mm. E, mm, poi la cosa buffa è che fino eh, durante la guerra, le, come potete immaginare, la posta era mh, un disastro, no? E quindi loro cercavano appunto di scriversi, di, di, eh, di comunicare, di, di ottenere, di ricevere notizie, però... Uh, in qualche modo lo, le lettere arrivavano poi appena finita la guerra c'è stata proprio secondo me la rivolta dei postini di Via Gioberti no? perché le, hanno iniziato a rimandarle al mittente sima, sima, sistematicamente proprio non, eh, non volevano più consegnarle queste lettere in cui l'indirizzo era scritto male e, um, e però naturalmente poi mia madre era stata subito accolta in famiglia ed era adorata da tutti, quindi tutti cercavano di giustificarla no? e dicevano «Ma no, ma non è vero che questo numero è fatto male!» In realtà si legge, è proprio il postino che è scemo, non riesce che a leggere. Perché sapeva benissimo che però era quello indirizzo. Ma sì, sì. chiaramente, è stato <ride> chiaramente una, un atto di ribellione del postino che non ne poteva più ogni volta di dover capire dov che numero fosse. Era una volpe pallida. Era una volpe pallida, sicuramente. Però anche mia madre era un po' una volpe pallida, mm -hmm. perché questa storia della volpe pallida sì. funziona, è una funzione, mm -hmm. no? eh, la puoi applicare a, a qualsiasi cosa. Si eh, poteva anche scrivere 9 volendo, no? Cioè, lei eh, dice mia madre, sì, sì. Eh, ma non ci riusciva, faceva un 9 che partiva così e diventava una S, <ride> e quindi sì, e quindi avevano questi problemi, però eh, appunto si amavano moltissimo e e le lettere sono piene di, anche di formule, piene di, di fantasia eh, che io non, non ho mai avuto. Non, eh, mio padre per esempio usava eh, un sacco di metafore ingegneristiche no, per, per descrivere il suo amore, eh, diceva che il suo amore era asintotico Asintotico, eh, sì, si avvicinava sempre all'infinito, no? poi faceva, gli mandava per esempio sommatoria di n da 0 a infinito di bacini, ah dai. Sì. E, e così invece mia madre che era appunto... Amava la poesia, la musica, suonava il pianoforte. Era tutta più su metafore poetiche e, e filosofiche. Ehm... No, sì, quello è stato un momento eh, bello, un momento bello in cui ho dovuto occuparmi di... Perché ho voluto anche mh, ho voluto incastonare le loro frasi nel mio racconto per cui il racconto scorre di, queste, di questi tre anni in cui sono stati fidanzati eh, ma ogni tanto c'è una frase che è una frase che viene dalle loro le lettere ed è stato mh, è stato un bell'esercizio di, di scrittura questo per esempio ehm, di cui sono molto orgoglioso. Perché, perché sembra che parlino insieme a me, no? Eh, sì, a distanza di, di tempo. Eh, sì.